Se indovino gli oggetti in una cesta, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione Supporta un creatore, inserire il codice creatore porto, così come vedete a schermo, poi accettare, e da ora ogni acquisto che farete, mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, la sfida l'avete vista dall'intro, però volevo prima ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video che arriveranno. E vi ricordo ragazzi che noi ogni tanto la siamo anche live sul sito Viola Quindi andate in descrizione nella sezione Live streaming e lì ci sarà il link Per iniziare a seguirmi e ora vi lascio Alla sfida ok uh, Allora quindi devo Evitare di indovinare ciò che troverò Nelle chest se voglio continuare il video E vabbè devo indovinare sia la Rarità ragazzi sia l'arma Che trovo quindi fucile A pompa comune proviamo Ok, perfetto La prima è andata La prima è andata Anche se non ricordo Se nei fucili a. Cioè, nelle chest ci sono fucili a pompa Vabbè M4 non comune Uh Mamma mia, questa è bruttina, eh Ci siamo andati vagamente, vagamente vicini Spero di non aprire troppe ceste in questo game Perché è il primo Quindi vorrei far durare il video più di due secondi Ma a prescindere da tutto, ragazzi Cercherò comunque di aprire le ceste Non voglio evitarle Ci andremo incontro e accetteremo il nostro destino Ok, altra ceste uh, Mitraglietta comune Pistola non comune, ok Cioè, pistola rara, scusatemi Altra chest. ok uh, Non lo so Facile a pompa raro? Ok, ci stanno anche i fucili a pompa, ci stanno anche i fucili a pompa Cecchino, oh no, comune, uh, cioè, volevo dire, vabbè, avete capito? Comunque non era quello, quindi, va bene così Volevo dire Cecchino raro Cazzo qua sotto Ehi hey bro, sceso, serio? Ma oh, fra che vergogna Attenzione, con 76 di ping forse posso provare a pusciargli eh? Oh, attenzione, eh, ti è andata bene bro Bravo, ma non abbastanza Ok, oh, devo dire che cosa c'è? Sempre fucile da, da precisione raro Secondo me sì, no Okay. Mamma mia, raga, però ne sto prendendo troppi. Mitraglietta non comune, vai, mitraglietta non comune. Uh, mamma mia, raga, sto rischiando troppo. Solo che mi servono le chest, mi servono cure. Flop. Ah, sono in due, ok, ok, finché sono in due faiate. Io, io pesco, non vi offendete. Sì, sì, sì. Potrò essere sparato da due lati contemporaneamente, se non mi sbrigo. Ah, là sono pozze. Put... No, pozze piccole, no. Te pareva, Vabbè, è solito. Ah, bot, bot, ok, a posto, a posto. Era un bot. Eh, però quelle pozze piccole me le devo andare a prendere, raga. Mi levo il flopper, non fa niente. Okay, mi ha pushato uh, prendi le prendi Ok, da tanta. Mamma mia, che dolore. Uh, questo me lo prendo perché voglio farmi una gita veloce a prendermi il flopper. Ah, ma il flopper è da 40? Serio? Hanno diminuito la vita che dava prima? Ah, ok. Avevo dimenticato che ci fosse. O meglio, io non sapevo che esistesse questo tipo di pesce, ma va bene. Oh, sta zona completamente lutata? Serio, eppure mi sembra bella imponente. Non mi sembra una zona che si luta facilmente. Tu che mi dai, Lex? Là, no, però la tagliamo la prendo, dai. Meno scendiamo andiamo... figlian nemico. Oh, pure? Qua la ah, cesta? Io dico sempre cecchino raro. Il problema è che la zona che ti dà resta sempre troppo ampia Dovrebbe chiudersi o comunque darti informazioni più precise Perché potrebbe essere anche quello lì Ah, tra l'altro io ho una taglia addosso e sto andando a PA1 con la taglia Fantastico 34, 34, ok Gli ho fightati un po' Quello non è il mio, il tizio della mia taglia, no Vabbè, 50 godo, ok, non ho bouncer Ok, che fa? Eh, sta sotto, là, lo vedo. Ma che cosa ha fatto? Ha finito i materiali? Ah no. Okay. Oh, poverino. È stato massacrato. Ah, mi elimino tutti. Mi elimino tutti ora. Godo, godo, godo, godo, godo. Forse godo poco. Io prego questo, eh. Non mi offendete. Sono fantastica questa, eh. Ah, questo sta sopra. Sì sì sì sì Ho credo di aver capito la cecchinata allora Mi ha visto un minuto Eliminarlo nel tempo non è la mia priorità A me non interessa la taglia Mi interessa semplicemente non c'è più il nemico là Anche se sta uno sotto, sotto la sabbia Ok Eliminato nella taglia tra l'altro C'è nel tempo della taglia Tu che mi dai tizio? Ah guarda Ma sì Accetto anche queste. Bello Peccato, ma volevo piagli. Qui, ragazzi, ho un ottimo high ground, eh. Io per andare avanti mi tengo qua, tanto quelli non mi sgameranno mai qua. Ah, ma mi ha visto! Oh, oh, oh, oh, oh, oh mi ha visto, mi ha visto. Problema, problema, Houston, problema. Oh, no, no, ragazzi. Mannaggia. Oh, oh, oh. No, sono loro strutture. Follia, follia. Qua l'ho sbagliata, qua potevo eliminarmi. Vabbè, GG. Ah, amo queste partite quando finiscono così Tre persone, box fight, belle come piacciono a noi Quasi quasi posso fare una cosa molto divertente Però non, non, forse non ho i materiali Li blocco tutti e due qua sotto ragazzi <ride> Non li faccio passare, li blocco Così si fightano e l'ultimo che resta poi rimane bloccato E io rido Sta uno sotto se non riesce a passare Ok però stiamo attenti che questi all'improvviso possono decidere di trovare uno spiraglio di salvezza Ok, ok, ha senso Ha perfettamente senso Bella, grazie mille Uh, apri L'ho fatto un po' arrabbiare che lo volevo chiudere, eh, secondo me Secondo me non l'ha presa bene uh, Godo, frate GG, ok, prossima Allora, prima cesta, taratto pistola, bello uh, Fucile a poppa comune Eh, oddio Buu. Ah, stava qua un fucile a poppa comune, lo so chiamato però Tra, ta ta ta ta. Ha colpito, guarda, un danno me lo doveva fare Che panico Muori No Grazie, ciao, oh, ho fatto malissimo Uh Ho fatto malaccio? Vabbè, morto Godo, godo, godo, godo, godo godo. me mi mette la taglia, vai Cosa mi spetti? Cosa mi spetti? Vattene Uh, la nostra taglia è stata appena eliminata davanti ai miei occhi, va bene Vabbè, io mi piglio il potere qua e ci vado addosso Ci avviciniamo di soppiatto, belli simpatici, belli simpatici E bam! Godo, bravo Chiuditi meglio con me la prossima volta, eh Ma se io utilizzo il potere tipo del peperoncino Poi vado sotto la sabbia Divento ancora più veloce Oh, Varchatella? Tizio, sulla barcotella. Stella 1, Stella 2, Barcotella 3 adesso sto qua comunque adesso qua, sto qua GG, bella È un po' confusa la zona, però non fa niente, poverino Ok, dovrebbe stare in questa zona di tasti, dai ah, Mamma mia questa cosa proprio da shit, eh. Comunque, <ride> mamma mia, frate c'è un ping secondo me. Poverino. Non era lui? Eh, era un altro, ah, giustamente la skin non era quella. Rip. Ah, sono una chest sotto. Prendiamola, dai, prendiamola. Rendiamo shit. Le uh, stato? Ah, pizzo col teletrasporto. Comunque, facciamo scar. Scar, no? Ci ho, ho sperato, ci ho, ho sperato, devo essere sincero. Qua è tutto vuoto, no? Non è che Mi trovo qualche sorpresina. Dammi in cristallo, grazie. Il tizio della taglia lo voglio raggiungere perché è scappato di proposito. Sapevo che lo stessi raggiungendo. Tra l'altro, credo che stia fightando, ma con più persone contemporaneamente. Perché credo ce ne siano tre, esatto. Un cecchino. Non so dei due chi è, eh, quindi mi limito a farne uno. Ah, no, peccato. Pensavo che non l'avesse eliminato. Vabbè, rip. Bello sto cristallo eh frate Anche se forse qui in questo caso conviene andare sottoterra Che dite? Prima che finisce l'effetto devo raggiungerli Quanto è bravo? Mi sembra di sì Sembra che sia bravo sì Ah lag no Uuuuh No non mi meritavo di sopravvivere Mi servono cure ma tipo subito Ah slurpa mamma mia uh, Oh Pericoloso pericoloso non avevo notato che il caricatore di Starma fosse vuoto Non è male, non è per niente male Sto tipo Ok, fortunatamente però sono stato un attimo più reattivo Di lui Dai, mamma mia la mia mira Cioè, vi rendete conto di quanto è grande La safe per due persone Io non credo che mi sia mai capitata una safe così grande Con due persone Oh, oh, oh, oh. Mazzaccata Mazzaccata Be bella mossa. Be no, bravo, bravo, bravo. gigi, gigi, gigi, gigi eh. Ci vogliamo Mettere vicini, vicini. Sì, come piace a noi. Eh. Oh, bravo, bravo, bra troppa forte. Vai, vai. Uh, uh, mamma mia. E eh, che probleming. Che probleming. Vai, vai, sto qua comunque. Non l'ha capito, vabbè. Lol. Allora, diciamo che questa sfida la vedo male. Però non è impossibile. Si può fare, secondo me. Partiamo così, mitraglietta non comune. Ma no, stai scherzando?